Ciao a tutti, oggi prepareremo il liquore alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono nutella, latte intero, panna fresca, alcol puro a 95 gradi per alimenti e zucchero samolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. la panna lo zucchero e la nutella chiudiamo con il coperchio di sorino e azioniamo il bimbi per 15 minuti, 90 gradi, velocità 4, adesso lasceremo raffreddare all'interno del boccale mescolando di tanto in tanto con la spatola. Il composto si è raffreddato, adesso aggiungiamo l'alcol e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Il liquore è pronto, trasferiamolo in una bottiglia e conserviamolo in frigo per almeno 20 giorni prima di consumarlo. Liguore liquore alla nutella va conservato in frigo per un periodo massimo di 90 giorni. Grazie e alla prossima ricetta.